Grazie Presidente. Il, dunque, il, prima, prima cosa voglio eh, ringraziare anche eh, Fratelli d'Italia che eh, in Commissione abbiamo portato insieme questa mozione e comunque eh, abbiamo votata e, e con, con l'astenzione del Partito de Democratico. Eh, quindi intanto è una mozione che sicuramente eh, porta avanti. Le, anche le richieste delle altre forze politiche comunque poi insomma eh, prenderanno la parola anche loro eh, il ceta come tutti sappiamo è il comprehensive economic and trade agreement cioè è un accordo economico e commerciale ovvero è un trattato di libero scambio in questo caso tra canada e unione europea ha avuto diversi anni diciamo, di, di negoziati che sono durati circa cinque anni, cioè dal 2009 al 2014. Nel febbraio 2016 la Commissione europea e il Canada hanno eh, terminato la revisione legale della versione originale dell'accordo e il trattato è stato quindi firmato a Bruxelles il 30 ottobre 2016 e eh, l'Unione europea lo ha poi approvato nel Parlamento europeo quindi il 15 febbraio 2017. Il disegno poi di legge nella Commissione Affari Esteri del Senato eh, della Repubblica italiana ovviamente è stato approvato il giugno 2017, il 27, numero 2849, che ratifica e rende esecutivo l'accordo di partenariato economico e commerciale globale tra l'Unione Europea e i suoi Stati membri e il Canada. Ora, eh, Secondo noi eh, questo trattato presenta diverse criticità, eh, per esempio il CETA include l'investment Court system che è un sistema di risoluzione delle controversie sugli investimenti e che permette quindi alle imprese di citare in giudizio gli stati dell'Unione Europea dinanzi a un tribunale speciale che però è extraterritoriale. E quindi determina in sostanza che eh, la giurisdizione viene sottratta alle istituzioni, diciamo, delle costituzioni democratiche classiche e quindi viene in qualche maniera privatizzata, cioè sradicata da qualunque relazione con la sovranità democratica. Ora, io mi ricordo quando feci l'esame di diritto internazionale, che si studiava quindi l'arbitrato internazionale ed aveva una sua razio la razza era quella che ovviamente, specialmente nel, dal dopoguerra in poi, eh, gli imprenditori che facevano degli investimenti si ritrovavano magari in paesi dove per eh, tumulti ovviamente nazionali facevano le privatizzazioni e nazionalizzavano praticamente tutto quanto. Quindi, aveva diciamo, un suo senso, eh, è, è ovvio che nell'arco degli anni e nell'era della globalizzazione eh, questa, questa diciamo, norma a, a, è degenerata perché è, è diventato semplicemente un modo e un trucchetto per le multinazionali di eh, ritrovarsi al di fuori e al di sopra delle Costituzioni degli Stati. Quindi Questa per noi diventa una criticità che forse andrebbe rivista. Tra l'altro bisogna ricordare che il Canada non ha ratificato diverse convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, tra cui quelle fondamentali, cioè quelle sul diritto di organizzazione e contrattazione collettiva la convenzione sull'età minima per lavorare, la convenzione in materia di sicurezza e salute e quindi in questo modo aggravando anche quello che è il gap sociale e facendo quindi la libera concorrenza non tanto come eh, libertà eh, di merci ma io direi eh, viene fatta concorrenza sleale e in questo caso sulla pelle dei lavoratori. Altro punto, il CETA aumenta i rischi per la salute e, eh, questo viene anche sottolineato tra, tra l'altro eh, dal presidente di Coldiretti, dalla CGL, dall'ARCI, dalla Cliterra, da FederConsumatori, dal Slow Food, Legambiente, Greenpeace, cioè diciamo che ci sono degli interlocutori, direi abbastanza importanti che anche evidenziano eh, questa cosa, per esempio aumentano a causa proprio dell'applicazione del principio di equivalenza delle misure sanitarie e fitosanitarie e questo consentirà ai prodotti canadesi di non sottostare ai controlli nei paesi in cui vengono venduti. Ricordiamo per esempio che il Canada ha impiegato un numero rilevante di sostanze attive vietate nell'Unione Europea. Altro punto colpisce sicuramente il CETA, il nostro Made in Italy, specialmente nell'ambito agroalimentare. All'Italia sono, diciamo, all sono riconosciute appena 41 indicazioni geografiche a fronte di 288 DOP e IGP registrate, ovviamente quindi con rinuncia delle restanti 247. Oltre poi a quello che io chiamo l'occultamento perché eh, delle informazioni sull'origine dei prodotti perché ha vantaggio di quello che si chiama l'italian sounding tanto per fare un esempio il parmesan ossia poter usare eh, dei nomi con dei suoni o i prodotti tricolori no, che mettono la bandiera basta mettere tipo, stile o imitazioni e questi diciamo, passano altro punto L'accordo CETA con il Canada quindi non solo legalizza la pirateria alimentare ma crea anche dei problemi regati quindi ai nostri prodotti più tipici. Quindi spalanca le porte all'invasione ad esempio del grano duro trattato in preraccolta con il glifosate che è vietato in Italia e ha ingenti quantitativi di carne a dazio zero. Quindi secondo me e secondo noi fermare il CETA è sicuramente un atto rilevante e probabilmente anche di coerenza, per come dicevo prima, magari per chi vuole anche difendere eh, la propria Costituzione, per chi vuole affrontare il problema delle diseguaglianze, della sostenibilità sociale e ambientale, perché appunto tale accordo non include norme volte a, titola, a tutelare e migliorare i diritti dei lavoratori. Anzi, contiene, come dicevo prima, un capitolo a mio avviso non condivisibile proprio sulla protezione degli investimenti privati, ma fatto non con la razza originale, ma con quello che è diventato, cioè potersi ergere al di sopra della legge, in questo caso delle Costituzioni dei Paesi. Tale mozione vuole quindi pertanto impegnare la Sindaca e la Giunta a contrastare in ogni sede istituzionale l'accelerazione di questa procedura e quindi chiedere l'apertura nel paese e in Europa di un confronto ampio e partecipato sugli effetti dell'approvazione di tale trattato, ma probabilmente anche di altri che forse abbiamo in vista, sul tessuto economico e sociale e sull'ambiente e i diritti del nostro paese. Quindi cercare proprio nelle Appropriati sedi istituzionali e quindi il diritto degli antiterritoriali di poter essere interpellati e coinvolti sulle questioni che riguardano l'impatto, ripeto, di questi trattati di libero scambio sul diritto dei lavoratori, sulla tutela dei territori, sugli investimenti esteri insostenibili a livello ambientale e sociale, sulla tutela delle economie a da una competizione troppo spessa a, ribasso. Vado a concludere. Si potrebbe promuovere l'intervento della conferenza unificata tra Stato, regioni ed autonomie locali al fine di ottenere un'adeguata consultazione dei comuni e delle città metropolitane in modo di dare la possibilità agli enti locali di trasmettere le proprie osservazioni e contribuire così alla formazione della posizione dell'Italia in relazione al Trattato CETA ed attivare il Comune di Roma a fare ogni azione per ribadire la territorialità delle eccellenze produttive tutelando la rintracciabilità dei prodotti e della salvaguardia dell'ambiente. Grazie.